Prima di tutto eh, vabbè, ringrazio la consigliera Grancio di questa mozione perché è un tema a noi caro, però eh, bisogna stare attenti, eh, la ringrazio anche perché così abbiamo fatto anche noi consiglieri un approfondimento, eh, bisogna stare attenti con questa normativa del super bonus eh, 110% cosiddetto, perché è una normativa diciamo, speciale che si incardina in quella generale del, dell'eco bonus e comunque degli altri bonus che già esistenti che sono al 65-85% di detrazioni. Allora perché dico questo? Perché essendo diciamo così, una, eh, eh, una normativa speciale, la chiamo così perché è prevista solo per particolari interventi eh, specifici su immobili, eh, soprattutto la normativa mette al primo punto quelli privati, quindi condomini, eh, quindi billette unio plurifamiliari, addirittura le estende anche ai immobili per attività produttive. Dopodiché è vero che l'articolo 109 stende quindi questo allargamento del bonus al 110% delle detrazioni ad una particolare eh, categoria di eh, immobili eh, che appunto eh, la stessa normativa, l'articolo 119 prevede eh, al comma 9. Ora lo vado a prendere perché è importante capire questo passaggio eccolo qua, la lettera C, è a quegli immobili eh, degli istituti autonomi, case popolari, gli ACP, comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di housing providing per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Quindi, mentre gli altri ecobonus, eh, quelli al 65-80% non hanno questi paletti, questo allargamento al 110% di detrazioni lo restringe da un punto di vista soggettivo, ovvero dei soggetti eh, che possono applicarlo a eh, questa definizione. Ora, insieme al Presidente Ardu e agli assessori, Linda Meleo, Ebi Varelli, Valentina, ehm, abbiamo appunto ehm, contattato gli uffici ed effettivamente eh, l'ufficio, eh, il Dipartimento Patrimonio, sta facendo eh, delle, mh, degli approfondimenti. Eh, proprio per vedere se questa normativa, che diciamo così si può dire speciale, io la, la potrei così chiamare, si applica agli immobili ERP di Roma Capitale che sappiamo sono gestiti direttamente appunto da Roma Capitale e non c'è un ente anche istituito in forma di società come potrebbe essere ehm, una società, azienda pubblica, la società pubblica come poteva essere magari un gestore terzo al Comune di Roma appunto che aveva in gestione gli immobili ERP quindi c'è nato un approfondimento in questa linea siccome comunque ci piace l'argomento è di attualità ed è importantissimo e anche gli uffici stanno lavorando proprio per questo io ho presentato un emendamento che eh, quindi non so poi il presidente De Vito se vi è arrivato l'ho presentato via email, eh, insomma importante. e per questo che eh, noi possiamo accogliere il, il, questa mozione della consigliera grancia portando appunto eh, l'emendamento che se volete lo anticipo io chiedo che sia inserita la verifica eh, da parte degli uffici sull'applicabilità applicabili, sull di questa. Ehm, normativa così diamo anche noi un impulso politico un impulso concreto e a seguire Frase della consigliera Grancio quindi all'esito positivo di questa verifica di eh, applicare la normativa e quindi procedere con urgenza a fare tutto ciò eh, che è previsto per potersi prendere questi eh, bonus. Che ricordo sono detrazioni particolari sull'IRPEF e sull'IRPEF, eh, l'IREF, che sono appunto detrazioni particolari ed è per questo che credo debba entrarci anche la ragioneria, quindi per questo noi diciamo la verifica da parte degli uffici competenti è molto particolare perché ripeto il super bonus del 110% è nato prima di tutto in primis per le abitazioni private, io mi fermo qui, grazie.